come mai detto Jimmy tu guardi i miei video <ride> hashtag detox <ride> ci sono mancato un pochino buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video mi trovo a Milano perché oggi e domani mi allenerò insieme a 12 e 12 di voi presso la The Store in Corso Vittorio Emanuele II a Milano. Durante questa settimana ho lanciato una storia su Instagram chiedendo chi volesse partecipare a questi allenamenti e i primi che si sono candidati e mi hanno dato tutti i dati sono stati selezionati. Purtroppo ho potuto soltanto scegliere 24 persone per questioni di spazio perché verrà proprio fatto nel negozio e mi è dispiaciuto perché ho dovuto... Ho dire di no a molte persone, ma non vi preoccupate perché se questo weekend vado bene, se sono brava, se Ad sarà felice di quello che succederà e di quello che accadrà, questi tipi di allenamenti, queste cose si potranno ripetere nel tempo e tutti gli altri che volevano partecipare potranno farlo. Quindi ora raggiungiamo la location e iniziamo questo video. Street alone, alone, alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color a runnumber. And then I tell how to look into my eyes and never leave. God Mi Jimmy mi devi fare la faccia felice, altrimenti pensano che sei cattivo. Io Carino, è Io sono tanto buono. No, non è vero. Non reagisci? No, mi fa piacere raggiungendo la pizzeria per andare a cena è prestissimo, sono le 7 ma era l'unico orario che ci potevano ricevere perché ci siamo indicati di prenotare. e la pizzeria è Beato Te, ed è una pizzeria che ho visto su Instagram dove tantissima gente ci è andata recentemente e mi ha fatto venire troppa voglia soprattutto perché non solo fanno 13 impasti di pizza al pistacchio, integrale, cereali, canapa, eccetera, ma la fanno anche senza glutine. Ed è napoletana, quindi alta, insomma, la vedremo, però pizza time. Pizza, pizza, pizza, pizza. C'è una base rossa, praticamente poco pomodoro C'è la stracciatella che gli dà il sapore giusto per avvinare la mortadella E il pistacchio oh, è bella. una pizza eccellente Allora provo, provo questa io Perfetto, facciamo la Lady Green Peak. Oh, sì. okay. Per me una glutival dellinese Ok E' non buon posso posto E' dopo da <ride> E' un po' dopo oh. Jimmy, pizza alla canapa. questo è fenomenale. Ma quanto è bella. Questa sembra mm. erba davvero. Jimmy. <ride> mm. Mm. Mm. Capito, lavorato? Mm. Pizza buonissima, poi quella senza glutine era bella alta, pizza, burger, peper, uri, peper, patatine, che <ride> bella alta, però devo dire che per la prima volta ero invidiosa della possibilità di Jimmy di mangiare pizze con glutine. Cosa hai preso tu alla fine? Io alla canapa con stracciatella, mortadella e granella, granella di pistacchi. Cioè, alla canapa e Jimmy ha confermato che ha un gusto. Pazzesco, buonissimo! No, gusto? Sì. Serio? Jimmy, tu guardi i miei video? Jimmy? Gusto terra! Ma gusto terra! Rifalla, rifalla, rifalla! Gusto terra! Non si fanno pilotate i figli lo vuoi capire? Vabbè, niente adesso, belli bardati e ovviamente pronti per la movida milanese. Sabato sera non ci spaventa. Finiamo la serata in giro per Milano e noi ci vediamo domani mattina. No, domattina si doveva.. Tu spesti la merda tra poco. No. Sì, gli hai fatto un pelo, Jimmy. No, non ho non l'hai vista? Pensavo fosse una foglia, te l'ho detto <ride> ci sono delle... <ride> Comunque è vero, era una merda enorme. Tagliamo la foglia. <ride> cazzo, potevi calciarla. Buongiorno a tutti oggi consapevole del fatto che in albergo non avrei trovato una colazione senza glutine mi ero portata un pancake che ho fatto con una farina particolare cioè la farina di macca che ha un gusto molto caramelloso dall'odore sinceramente non mi ispirava molto ero un po preoccupata poi in realtà è stato buonissimo l'ha farcito con yogurt e cioccolata jimmy invece ha usufruito della colazione dell'albergo e se la si fa cornetto farcito di yogurt e cereali. E Lo chiami solo farcito? In Nutella. Ho fatto un'indigestione. Ho un molto che sia una cremina di cacao. Con un po' di olio di palma, un po' di grassi, Sì, un po' di froià dentro. Ma insomma. Mi fagli la foto. Che blogger. Mentre adesso siamo in giro per Milano questa mattina per una passeggiata a goderci il sole. E poi andremo a pranzo. E poi saluterò Jimmy perché eh, riparte e ritorna a Prato. Mentre io oggi pomeriggio ho di nuovo l'altro allenamento. E poi tornerò a casa da Luna che è rimasta da sola un giorno e mezzo. Ferina. Wow. Mi ucciderà stasera. Farà un placcaggio di quelli assurdi. Guarda che bellezza Questa è una salsa loro Della serie dopo la pizza la sera Hashtag detox Abbiamo <ride> appena finito di mangiare Siamo stati da grani e bracci E devo dire che la carne era davvero molto buona E per contorno Abbiamo preso una base di pizza Con le zucchine ma devo dire che quella era decisamente una pizza già pronta e compra quindi non vi consiglio di andare lì a mangiare la pizza adesso salutiamo il Jimmy perché stiamo correndo per andare a prendere il treno io ho una sfiga proverbiale per i ristoranti senza glutine perché ogni volta che sono libera posso andare a provare qualunque cosa sono chiusi la domenica qui Puglia Bakery che volevo ritornare ad andare a prendere la focaccia senza glutine chiusa e glue free Una specie di bakery senza glutine Anche quella chiusa di domenica Quindi ci dovrò tornare in settimana Aspettami Pausa Oh Okay. <laughs> appena tornata a casa e sono davvero davvero distrutta, ma sono molto felice, sono felice di finalmente vedere un po' la mia direzione sì, è interessante avere una presenza sui social, ma proprio entrare a contatto con le persone sudare insieme è stato bellissimo ed è qualcosa che va oltre al mero video su youtube e post su instagram, è proprio entrare in contatto con le persone parlare, creare de delle amicizie e qualcosa davvero di Fantastico E sono contentissima di collaborare con un'azienda Che si impegna a fare questo E a dare la possibilità di fare questo Penso che in Italia non ci siano tantissime aziende Che si impegnano così tanto nel mettere insieme le persone Nel far fare sport alle persone Come al solito sono stata coccolata da molte di voi Mi sono state regalate delle barrette crudiste, vegane, senza glutine Questa alla canapa Non vedrò di provarla E poi di te il cocco ma questo non è il solito cocco che si trova al supermercato che è pieno di zuccheri e cose del genere tipo il cocco disidratato ma questa ragazza è riuscita ingredienti solo cocco cioccolata 100% cacao senza glutine senza niente quindi oh. volevo concludere qui con questo video Volevo salutarvi, oggi ho salutato anche Jimmy, devo dire che per qualche motivo sono stata molto emotiva. Una cosa che gli dico spesso è io vivo bene da sola con testa è un pochino meglio, cioè è quell'in più che mi completa e oggi salutarlo è stato davvero brutto. Penso che il motivo sia il fatto che Finalmente ho avuto la possibilità di dimostrargli Quello che ho fatto Quello che sto facendo nella mia vita Lui che mi ha raccolto da per terra Quando ero quattro sassolini messi in croce Adesso gli posso dimostrare La donna che sono diventata Quindi, boh, non so <ride> Basta, io concluderei con questo video Spero che vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo video, ciao! È tornata l'umano Ci sono mancato un pochino È arrivata, ha preteso il pollo Mi ha colato E poi è scappato Ma io ti perdono Perché effettivamente è stata io via due giorni Scusa Vola!